Bravo! Nonostante mi facciamo mai i piedi di una volta, signori e signori, Francesca Michelini. Quanto serve? Grazie. Allora, voglio aprirmi, mettermi a noi. Raccontarvi il fracasso del mio cuore. Sembra il titolo uno di quei film romantici, ma che poi finiscono sempre male. Dentro ognuno di noi risuona un caos di voci. Alcune ci fanno sentire insicuri, altre invincibili. Alcune non ci danno risposte, altre ci confondono. E poi c'è una voce che ti dice quella verità che capiremo solo dopo. Sì, che poi l'amore arriva da solo. Eh sì, non solo E lui deve andarsela a cercare, stessi da Indiana Jones e... andiamo alla ricerca dell'amore improvabile, no. L'amore arriva da solo. E non si palesa quando lo cerchi. Un bel giorno ti accorgi che è sempre stato lì. Diete l'angolo, zitto, zitto, che ti fissava. Sì, era proprio lì. Proprio, quella persona che non lo sta. facesse stare bene, cercare di allontanarla. Non perdiamo tempo a cercare qualcosa che non ha senso. O a trattenere qualcuno che non ci fa stare bene. Perché al fine, quello che conta di più, è stare bene. E, stare bene. e noi meritiamo di stare bene. Grazie. Grazie. Grazie, grazie di cuore, buona strada, buona musica a tutti e a tutti. Grazie. Grazie. grazie. Ti accompagno, ti accompagno. Grazie, grazie maestri.